Bellissimo. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti sul mio canale Oggi video specialissimo, abbiamo un ospitone Abbiamo il grande Leonardo Begagli. Mi fa veramente piacere, innanzitutto ti ringrazio Leonardo per aver accettato il mio invito Ma stai scherzando, è un piacere mio Tranquillissimo, sono veramente contento Io e Leonardo ci siamo conosciuti a Vallelunga, eh, sì. incredibilmente di persona, perché lui mi ha chiesto consigli su come si guida e io... No, vabbè, a parte scherzi... <ride> no, no, no, no, è proprio vero, è vero, voi in driver mi, mi, mi chiedo sempre tanti consigli e quindi eh, mi ha fatto piacere scambiare due parole e conoscerti di persona. Sì, è stata una bella giornata quella a Vallelunga, dai! Sì, poi avevamo detto 50 euro che dovevo dare questa cosa, no? Però mh, vabbè, comunque. Allora, ragazzi, a parte gli scherzi, oggi parliamo di una cosa fondamentale, cioè una domanda che io mi faccio da sempre, ma che tutti si fanno. Cioè, quanto il sim racing è reale? Ora... Con chi ne possiamo parlare? se Perché c'è cioè, stato. Devi sapere, Leonardo. Che nei simulatori quello è più reale, quello è più realistico, quello è più. Ma lo dice gente che una macchina non ha mai vista, manco da lontano. Invece, qui abbiamo un pilota vero, uno che ha guidato le GT4, le GT3 e non per farsi le passeggiate, ma in un campionato vero. Anzi, nel campionato sì. italiano. Sì, sì, sì, un campionato italiano è Endurance. E che dirti? E se vuoi ti rispondo subito Ah ti ci faccio, sì. faccio arrivare ah, sì. ah, ma, ma. Te, te, te devo lavorare per bene Io mi sono scritto tutta una serie di domande Qui Perché ovviamente <ride> la mia memoria Mi fa assolutamente cilecca Però Vai. prima cosa dici di te: Io ovviamente qualcosa la so Però campionato GT4 GT3, sì. GT3 Se non mi ricordo male vado così a memoria Maserati con GT4 eh, sì. Ferrari 488 Evo Col GT3 e poi Lamborghini Huracan Evo col GT3 in realtà GT Cup ah GT Cup ok GT Cup che è una via intermedia che sarebbero diciamo le supercar monomarca quindi che vengono usate nei super trofei nei okay. monomarca e vengono interfacciate nel campionato vanno quanto una GT3 ma gli vengono messe diciamo delle restrizioni, delle zavorre in maniera da farle andare un pochino più piano rispetto alle GT3 però in realtà è una, una via intermedia, una classe intermedia, che viene chiamata GT Cup. Ok, perfetto. Prima domanda, prima curiosità qui, così proprio, qual è la tua preferita di queste che hai guidato? Allora, eh, io mh, essendo italiano nutro una grande passione per, eh, il mio cuore è per la Ferrari, Ok. okay. Quindi, Dico che per la Maserati mi sono, mi sono è stato un campionato difficile perché avevamo una macchina un po' datata, ma insomma gareggiare con la macchina del Tridente del Maserati è stata una bella esperienza. Io quando sono passione per Maserati, a Maserati è purtroppo dispiace che è fuori da troppo tempo nelle gare. Quindi quando mi hanno offerto di gareggiare con la Maserati Gran Turismo sapevo di andare a fare un campionato con una macchina molto vecchia rispetto a, a, alle, alle altre che c'erano però c'era un discorso vario, sono uh, discorsi molto lunghi da spiegare quindi okay. c'era l'opportunità che negli anni venisse Maserati si riaffacciava alle gare e quindi eh, gareggiare con la Maserati avrebbe portato dei benefici no, certo. come pilota e, però è stato un bel campionato difficilissimo, poi la macchina aveva, purtroppo, aveva tanti intoppi e, e quindi non è stato, diciamo, molto roseo, diciamo così. Però è stata una grande esperienza, senza BS, senza controllo di trazione. l'ho presente, su CC pure così. Una vera scuola guida, una vera scuola guida eh, sportiva, ok? poi essere andato in ferrari con un team eh, insomma importante che è due anni di fila che vince il campionato italiano gran turismo e eh, dovevo gareggiare con la 488 challenger, mm -hmm. invece in realtà mi ci allenavo che erano tra i tre piloti dell'endurance che erano gli ufficiali io ero tra virgolette il quarto che è la riserva in caso siccome si veniva dagli anni dei covid ah, okay di quarantene, di, di positivi, allora in, caso, in quel caso avrei gareggiato io al posto de, degli altri. Però giustamente il, il team principal, che era Paolo Ruberti, mi disse Leonardo, non è che puoi stare fermo, abbiamo la 4.58, e gareggia con quella, almeno ti tiene allenato e poi comunque è una grande macchina. Infatti io ti dico la verità, nonostante la 4.58 è molto datata, mi sono divertito tantissimo, è stata una bellissima esperienza e devo dire che al penultima gara ero in testa del campionato oh. perché nonostante, nonostante eh, non potevo lottare con la 488 e con le Super Trofeo perché era sempre in categoria GT Cup eh, e arrivavo a podio, quindi sono arrivato una volta secondo, una volta terzo ho fatto punti chi si è ritirato, chi ha rotto, chi ha fatto l'incidente, mi sono trovato all'ultima gara che ero praticamente primo in campionato, è stata una bella soddisfazione, un bell'allenamento e nel frattempo tra una gara e l'altra comunque mi allenavo sia con la 4.88 che con la 4.58 facevamo test e altro, comunque ritornando alla tua domanda, la passione, il cuore è Ferrari però non c'è nulla da fare, nutro una spassionata ehm, non te lo so dire ho qualcosa che mi attrae un pochino più della Ferrari che si chiama Lamborghini ecco. Lamborghini io non lo so da piccolo che ho questa fissa di queste macchine tutte squadrate bellissime, <ride> tassoni, rumorose, difficili belle, particolari e non lo so, quindi l'anno scorso ho iniziato con loro e era la la prima volta, tra virgolette, che la guidavano a Lamborghini eh, da gara. È stato un approccio bello eh, quando stai nei limiti. Quando devi iniziare a spingere un po', iniziano a venire fuori il vero carattere della Lamborghini, che è un carattere nervoso, un carattere difficile, un carattere un po' che non gira, ha so, molto tanto sottosterzo. Quindi bisogna guidarla in una certa maniera. E, e ti dico la verità, è stata un po' una sfida e quindi mi è piaciuta un sacco, un sacco, quindi, quindi diciamo che ho un pochino più avanti la Lamborghini rispetto alla Ferrari, però ti dico la verità, guidare queste macchine... Come caschi, caschi bene, diciamo. Sì, sì, sì, sì. anche se mi proponessero di correre con altri marchi, che è successo di, di valutare anche BMW, valutare altri marchi prestigiosi. E non mi sono mai tirato indietro quindi negli anni ho fatto test per il BMW ufficiale con l'M4 GT4 che è stata una macchina favolosa ho fatto tantissimi test comunque per risponderti Lamborghini, Lamborghini. Ok. e invece altra curiosità, cos'è che ti ha portato al sim racing? ragazzi dovete sapere che io e Leonardo abbiamo corso insieme in pista cioè, incredibilmente un, un cialtrone come me è finito in pista insieme a un pilota vero eh, eh. l'anno scorso per me è stato un disastro, te lo dico chiaro eh, <ride> mi, sono, mi sono messo nel campionato, ti dico la verità non mi ricordo come ci sono arrivato ho conosciuto Nicola e... Nicola di Driving Italia eh, ragazzi eh sì, sì, il mitico Nicola, il boss e ci siamo presentati, siamo conosciuti e lui mi ha detto ma perché non gareggio il capello? ma quasi quasi, M meno mi alleno e purtroppo il mondo del motorsport reale parte tutto da maggio in poi ok? ok mi ha detto ma perché non, alle non, non allenarmi un po'? nonostante tutto io avevo già un simulatore a casa ne ho in realtà ne ho due il vecchio storico che è quello con la playstation eh, che, eh, chi è che non ha mai giocato al gran turismo? Eh, beh, tutti hanno passato il gran turismo dalla playstation 1 eh, mi sembra non mi vorrei sbagliarmi nel 98 eh, il primo gioco che ho comprato era playstation eh, turismo. Certo. turismo e quindi vabbè, si giocava col joystick e, e poi ho iniziato a prendere il volantino che poi non giravano niente tanti, eh. <ride> <ride> Scena. Comunque eh, ho fatto tutta la gavetta di tutte le PlayStation, di tutti i Gran Turismo. Eh, perché una volta non c'erano questi simulatori di ora, no? Cioè. andava in sala giochi per giocare con quello della... Siga, come si chiamava? Sigarelli. Sigarelli. Ma che ne sapete voi ragazzini, ragazzi? Cioè... Era, a me mi piaceva tantissimo quello grosso con i quattro volanti colorati, rosso, blu. Che c'era la macchinina che girava, faceva le sgommate. Non so se lo ricordi, era enorme con quattro volanti, rosso. Eh. Ma c'erano delle cose in sala giochi favolose, no? Io mi ricordo Sigarelli quello con la Deltone e la Selica. Bravissimo, bravissimo. Che ti mettevi in due, no? Uno sì. di più. E comunque, vada. È stata sempre un'escalation poi negli anni, insomma, negli ultimi, secondo me negli ultimi cinque anni, è, è esploso un pochino yeah. di più, no? E poi vabbè, dopo il Covid è esploso ancora di più e, e quindi mi ci sono sempre più avvicinato. E, il discorso mio è che non ho mai gareggiato nelle gare online, perché l'ho sempre preso eh, come allenamento prima di una gara, una okay. gara vera, quindi la cosa importante è imparare il circuito, una cosa che ho notato... Che i circuiti sono fedeli alla realtà, quindi memorizzarlo non è, è giusto, e è un lavoro molto importante da fare per un pilota reale, quindi eh, l'ho sempre affrontato in questa maniera. Poi l'anno scorso tramite commenti, ma perché non gareggi nel campionato? Eh, vediamo, come bisogna fare? Eh, bisogna fare una prequalifica, ah, ah. sì, che mi sono messo un po' alla prova, ma al 39esimo giro, perché l'anno scorso erano 40 giri ufficiali, sì, facevo una fatica a, a mettermi nei primi 35 e al 39esimo giro ho fatto il tempo e sono riuscito a entrare per 0,023 ho fatto una sudata incredibile o oh, Diego? no, ci credo, ci credo e quindi insomma ho partecipato ma per me è stato un disastro perché non era il guidare ma era il cambio pilota, i tasti certo. e, e passare la macchina a, a, a, al compagno che hanno affrontato queste bellissime esperienze due carissimi amici che vanno anche forte, uno si chiama Diego e un altro Antonio, eh, ci, siamo, ci siamo divertiti, abbiamo fatto dei danni, abbiamo fatto dei siamo, siamo stati squalificati, <ride> Ma la fatto... ricorda la gara dei Caglialarmi che dove sei stato squalificato? Ah, perché è apparso la mamma... scrittina in sovraimpressione? Guarda, è una, una cosa incredibile! Una cosa incredibile, però, è stata una bella esperienza. Una bella esperienza che quest'anno ho voluto insomma, ripetere. Purtroppo non sono riuscito a essere nei pro. Perché, mamma mia, quanto vanno forti! A ah, livello è altissimo ah, esotetti ci metto perché quanto cavolo va allenate! ma io proprio all'allenamento io proprio zero poi quest'anno le prequalifiche fatte, non fatte mazzo. è incredibile è incredibile, <ride> ma te lo giuro veramente io sono contentissimo di, di far parte di, di, di questo ambiente di conoscervi voi di condividere con voi perché abbiamo in comune una passione per il motosport questa è una cosa che ci accomuna certo. e è fondamentale averla no? assolutamente e e quindi mi fa piacere condividere e ti dico la verità mi, mi fa piacere anche prendere delle legnate come dico <ride> perché dico cavolo ma vanno veramente forte e c'è tanto da imparare da voi Simdriver. perché secondo me ci sono delle doti e infatti con Nicola stiamo facendo diversi progetti e di cui non so se lo sai saremo in pista a Magione sì, so. il, il 24 sì. sì. Il prossimo con. Ragazzi, per chi registra, cioè per chi vedrà il video. Venerdì 24 febbraio, stiamo parlando. Venerdì 24 febbraio saremo a pista a magione. Abbiamo cercato così. L'abbiamo detta per scherzo, Nicola me l'ha detto per scherzo. E io mi sono messo subito all'opera per capire come si poteva fare un evento per i team driver. Perché il reale è il reale la, il z driver è un'altra cosa ho detto come si fa a, a farli guidare come si fa e mi, mi sono messo lì a ragionare e ho detto possiamo vedere di trovare un team di fare così di fare così, cioè il discorso della pista in esclusiva perché ci sono tanti, i fattori guarda potrei stare qui un'ora a spiegarti certo. e quindi però siamo riusciti ad arrivare a un risultato arrivare a un obiettivo un team che ci ha dato che mi ha dato la, la fiducia di questo progetto perché devi sapere eh, che insomma far guidare una supercar di quel livello a persone che non hanno mai guidato è una responsabilità enorme e eh, scherzi e quindi eh, ce l'ho fatta a, a convincere una persona da me a me molto vicina e e si andrà con questo primo evento e ne seguiranno altri, intanto facciamo questo di, di Magione e sono veramente contento e emozionato per loro perché eh, tanti per tanti è un sogno andare a guidare una Ferrari intanto andremo a fare un test con una Ferrari GT Cup, eh, la 488 Challenge EVO eh, che ha vinto gli ultimi due campionati italiani Gran Turismo Endurance e quindi insomma una macchina vittoriosa, un team prestigioso eh, quindi sarà una bella esperienza per tutti i ragazzi che ci saranno e la maggior parte sono driver. poi si sono aggiunti anche imprenditori, sponsor eh, di alcuni driver. insomma sarà una bella giornata dai assolutamente, ragazzi vi ricordo se volete sapere informazioni su questo progetto seguite Leonardo su Instagram perché comunque lì condivide un sacco di cose e poi Leonardo se tu mi dai il, il sito della manifestazione se c'è già un sito dove potresti registrare io scrivo mm. tutto in descrizione al video e lo metto in sovraimpressione allora all'evento eh, ci sono sempre due o quattro posti disponibili devo verificare perché ci sono diverse procedure e non accetto chiunque okay? devo, devo capire un po' chi ho davanti e, e lo dico che è un, è un test a pagamento okay? per, mi sento diretto a dirlo non è che chiunque può venire è stato fatto un, un pacchetto bellissimo economico per l'esperienza che è e grazie a me o per, e anche a Nicola siamo riusciti a trovare un accordo e ricordo che abbiamo la pista in esclusiva per noi, quindi non ci saranno altre macchine sì. che girano, ci siamo solo noi. Già una questa. Sì, una cosa, guarda, purtroppo non tutti lo sanno, eh, né, né non, non penso che lo sappiano i sim driver, ma neanche le persone normali. In pista c'è una regola eh, che è una regola molto severa. Ognuno si paga i suoi danni, cioè se ti viene addosso, te sei a fare il tuo test, eh, vale nei test, ma vale anche nelle gare, nelle qualifiche, nelle prove libere. ti viene addosso qualcuno, ti butta fuori, ti distrugge la macchina, non esistono assicurazioni, quindi ti paghi i tuoi danni, nonostante il danno te l'ha fatto. Certo, ognuno no. sai la roba sua. Quindi è un bel rischio, ok? Quindi con Nicola abbiamo ragionato su vari fronti, ha detto Nicola e lui era d'accordo con me, perché io e Nicola abbiamo una sintonia su tante cose io e Nicola lo, lo apprezzo perché veramente lui fa tanto per i seat Driver, per organizzare i campionati, per dare opportunità e mi fa piacere dargli una mano nel, nel gestire queste cose se viene fuori un danno che, che, che, che si fa? perché purtroppo la macchina, eh, se si buca una gomma, non è nulla, no? c'è cioè, una via di fuga, vai, ti insabi, non è un problema il problema è quando ti viene addosso qualcuno e quindi pista in esclusiva e questa è stata una regola fondamentale è stata una regola che giustamente ha fatto alzare un po' tra virgolette il prezzo del, dell'esperienza dell ovviamente e in pista però una sicurezza perché avere dei danni su una macchina così basta rompere il paraurti e il fanale sono, partono oltre 10.000 euro okay? ecco, <ride> che ci vuole perché la macchina è totalmente in carbonio quindi eh, si parla sempre di una ferrari quindi è bene evitare qualsiasi contatto qualsiasi rischio quindi ora io non ti vorrei di, di lunga il discorso dell'evento no, Allora, io anche perché sì. calcola che il video non è detto che uscirà prima di questo evento del 24 anzi molto probabilmente no però di questi eventi ne troveri ne organizzeranno poi degli altri quindi mi raccomando seguite leonardo su instagram perché lì lui sicuramente vi può dare delle informazioni sugli eventi che ci saranno in seguito anche Driving Italia sicuramente la vita, la vita, condivide queste informazioni DrivingItalia.net è diciamo, la piattaforma ufficiale dove, dove è stata anche pubblicizzata la, pr la prima volta dove ci sono state fatte le pre agli interessati è stata fatta poi una chat dove tutte queste persone che si erano iscritte per avere informazioni che è sempre attiva dove alcuni poi hanno deciso di partecipare allora è stata fatta un'altra tratta ufficiale eh, per i partecipanti i piloti certo. partecipanti e dopo dove li diamo informazioni riguardanti all'evento e i restanti che non sono stati non, non per motivi di lavoro per vari motivi di studio o altri familiari o di distanza dal circuito perché eh, uno deve pensare anche dove abita Magione si trova sai, vicino Roma, in centro e quindi... Magione si trova vicino Roma? Aspetta che ho messo un A due, un'ora e mezzo, Perugia Ah ok, no, no, siccome lo so dove sta Magione Ha ma detto vicino Roma, in centro, mi ha preso un colpo. Ah, sì, no, no, diciamo centro, Di vera, Italia. centro ah, okay. Italia Mi vorrei sbagliare, un'ora e cinquanta, due ore da Roma Sì, sì, sì, sì c'ho ben presente, ma... sta vicino Perugia no. È una distanza alla fine breve Sì, sì e quando si va in pista si fanno anche 6-7 ore per arrivare in un circuito certo addirittura abbiamo un ragazzo che verrà a fare il test che è un sim driver che ha 13 anni e mezzo ma dai sì, sì, sì, ora non posso dire chi è è un ragazzo in gamba ha fatto già diversi test anche con le autovetture e... sì, sì, è un ragazzo che sono stato contattato per dargli indicazioni come sim driver e io ho detto no No, no. Io non ti posso dare delle lezioni top sul, sulla simulazione. Lì ti devo passare a qualcuno di, con molta più esperienza. E, e quindi, niente, è nata una, una, una, un, un interesse reciproco. Io, io verso di lui e lui verso di me, e quindi è nata questa collaborazione sportiva. Che è un ragazzo che ha tante doti e, e viene a fare il test con la Ferrari. Figata figata sì. Beh, ragazzi, 13... Quindi cioè, rendetevi conto, 13 anni. Se siete degli appassionati di sim racing, con questa iniziativa, comunque potete iniziare a odorare, assaporare il, il racing reale. Sì, sì, sì, per te interrogo, dimmi, dimmi. un'esperienza importante, quella di guidare veramente. Io trottata... che poi una volta ti racconterò di quando ho guidato la Ferrari 488 in pista a Vallelunga <ride> è stata una cosa vabbè ma la la, no, no, la stradale, la stradale. La sta... ah okay, ok vabbè bellissima comunque è eh. un'esperienza bellissima la macchina stupenda però io veramente eh, lì ho... E ci ho fatto un video su sta cosa per far capire quanto è differente giocare dalla poltrona o tenere il culo su una macchina che ha 600 cavalli è una cosa completamente diversa a livello di sensazioni umane poi a livello di sensazioni di guida io mi sono ritrovato molto però a livello di sensazioni umane io sì. eh, sono stato veramente scioccato tra virgolette da sta cosa sì, sì no ma eh, in reale ci sono, ci sono tante cose emotive assolutamente, che, assolutamente. Abbiamo eh, perché guarda, ti dico la verità quando penso me lo potrai confermare e quando si partecipa alle qualifiche si partecipa a una gara un po' di emozione c'è eh. assolutamente, cioè, io sono uno molto ansioso per queste cose in no no ma è, è giusto che c'è questa cosa è giusto che c'è nel reale è amplificata all'ennesima potenza eh, <ride> credo. ti garantisco che è tantissima anche anche che è una cosa iniziale eh? perché io ho, ho anch'io questa emozione che è fortissima. poi dopo la prima curva boom, sparisce tutto sparisce ti concentri macini chilometri concentrazione cerchi di dare il massimo e non ci pensi più. Ah, passa passa tutto però man mano che si avvicina la partenza i semafori verdi eh, mamma mia, ti, ti mangia dentro l'emozione. Ti mangia dentro. Bellissima, un adrenalina. Senti, ma... che... Parlando di simulatori, sì. Tu su che giochi hai provato a parte assetto corsa competizione? Che sono sicuro che abbiamo corso insieme, assetto sì. corsa normale, R-Factor 2. Ma R allora, sono veramente un ignorante rispetto a voi. Voi sapete, no, beh, no. ma, ma no. lo dico. Mm. Allora, Assetto Corsa, perché giustamente tante piste di certo. competizione non ci sono, quindi per devo provarle, andare a certo. parle, ma per me c'è molto abisso tra le due. Okay. Io adoro Assetto Corsa Competizione, secondo me è molto più complesso, molto più vicino alla realtà. Ottimo. E non, non è che Assetto Corsa è... O, o, o sceno no è bellissimo è un gioco una simulazione ottima ma con competizione secondo me è stato fatto un, un salto di, un, più alto e quindi lo apprezzo di più però giustamente delle piste non ci sono e 100, devi andare per forza. Eh, su assetto corsa poi mh, solo quelli ho usato di simulazione okay. allora restiamo su questi ti voglio fare un po' di domande specifiche sì. per capire nello specifico uh, specifico per specifico bello suona bene uh, per capire la differenza che c'è perché noi spesso, ti ripeto, nel mondo del sim racing ci facciamo tante pippe mentali tante cose che poi magari uno in pista dice guarda sta cosa in realtà ne ha realtà adesso è una giornata di ripetizioni in realtà ne realtà comunque sì. insomma sta cosa nella realtà non c'è o invece sta cosa nella realtà è diversa quindi io mi sono fatto 5 segnalini qui Bye. Me li chiedo uno dopo l'altro tu mi dici, guarda, sta cosa è diversa, è uguale, eccetera, eccetera. Innanzitutto una cosa che mi eh, stuzzica capire è il sound. Cioè il tu, il sound che hai provato dal vivo della Lamborghini Huracan, della 488, tanto da Maserati. Su so, assetto corsa competizione lo ritrovi uguale? Sì, sì, è molto, molto vicino. È molto... Ottimo, io direi veramente Sì, sì, no, no, hanno fatto Secondo me su quegli effetti ci hanno lavorato tanto okay. Gli ingegneri, i programmatori Secondo me sotto quel lato lì hanno, hanno fatto tanto Perfetto sì sì, sì, sì, sì Quindi ti dico sì Ottimo Altra cosa 80%, bene, ecco, bravo, con i percentuali mi aiuti, 80%. Ok, la sensazione di velocità, secondo te, che ti riporta a quello che vedi, permesso che dipende dal FOV, dipende dal, dagli Hertz, però, diciamo, in una situazione ottimale, perché tanto presumo che non ci avrai il PC tanti cagli a Petrella, eh, perciò, in una situazione ottimale, diciamo, la sensazione di velocità che ti rende il gioco, secondo te, eh, rende, l, l, diciamo, la stessa cosa della eh, sensazione di velocità che c'è dal vivo? purtroppo no okay. questo, questo secondo me è una cosa è la cosa più, più difficile che c'è infatti quando, quando uno inizia per la prima volta no? anche una, una persona inesperta io ti faccio questo esempio metti una persona che non ha mai guidato mm -hmm e va nel, fa la prima curva nella simulazione e si sbatte, sbatte subito certo. perché, non, perché non ha la sensazione della velocità non, non sa quanto sta andando non sta quanto sta andando, non la, non la percepisce va a sbattere e automaticamente, è impossibile certo. tutti, io chiunque ho avvicinato la simulazione perché sfrutto il mio simulatore o altri simulatori per prima di portare in pista un, un cliente un imprenditore che vuole avvicinarsi al mondo del motorsport io no, non lo porto direttamente in pista certo. <ride> e dedico un po' di ore a insegnargli in pista come si sta nelle traiettorie cosa si fa, come si frena in maniera che mm, arriviamo in pista e qualcosa in più sa okay? e sbattono tutti alla prima curva ma non è che sbattono piano, sbattono anche forti, <ride> ma nuovo dritti ovvio quindi io lì, è, purtroppo, è veramente, veramente difficile quella lì. Con i tre schermi, i tre schermi è, è, è migliore. Con uno schermo solo è, è impossibile. proprio. Sì. Lì Quindi io lì do 10%. 10%, ok. Altra cosa proprio fondamentale, perché questa cosa, devo, devi sapere che è una cosa che mi sono chiesto tante volte anche io, eh, adesso tu correndo setto questa competizione ci avrai ben stampato un numero in testa, cioè le gomme vanno a 27,7 perché la mecca. finestra in cui rendono di più, eh. ma nella realtà le gomme uh -oh. sono così fiscali che le devi tenere in questo range preciso di temperatura se no vanno male che se spiattelli una gomma facendo una frenata, parlo di GT3 ragazzi eh, non... parlo di formula che se fai una frenata un po' storta le rovini e in un... inizia a ballarti tutto dentro la macchina nella realtà è così o è un po' meno? E... c'è un range allora nella simulazione è severissima questa cosa mamma mia se non sei nel, nel grado, nella temperatura giusta cambia notevolmente sì. mi sono accorto nella realtà pure nella realtà pure ma non così tanto però bisogna stare molto attenti bisogna stare molto attenti, quindi i meccanici fanno, guarda, fanno un grande lavoro, infatti ne, ne, ne, nelle gare di simulazione mi sono trovato male su questa cosa qui io, perché io sono abituato che ho i meccanici, certo. quando, quando andiamo in pista ti preparano già la macchina perfetta, perché hanno un report della gara precedente, degli anni precedenti e quindi ti fanno già l'assetto per quella, per, quella, per quella pista, ok? e quando noi andiamo in pista, andiamo a provare, non è che prendi, partiamo e facciamo subito il tempo eh, facciamo una cosa a, in progressione, ok? Quindi entriamo, facciamo un giro eh, subito, eh, facciamo un in, un, un, un in and out, eh, ci prendono le pressioni facciamo due giri, ci riprendono le pressioni perché vogliono capire la temperatura della gomma, la pressione e tutto e bisogna vedere la pista se è pulita o non è pulita Perché il problema della, del reale È la, la sporcizia che prendiamo ok? Eh, non, non possiamo andare fuori traiettoria Perché se prendiamo Lo sporco La gomma Traballa tutta la macchina Vibra il volante Insomma, Ci sono delle cose che nel, nella simulazione Non ci sono no? okay? Okay. E quindi è, è molto differente Però risponderti alla tua domanda eh, della precisione sì che anche lì comunque dai un 80% è abbastanza simile ok stessa domanda te la voglio fare per i cordoli perché spesso su assetto corsa competizione i cordoli sono eh, tipo dei piccoli trampolini però in generale proprio eh, sia per fare dei tempi specie su certe piste mi viene in mente che ne so Zolder per esempio che i cordoli li tagli veramente tanto ma nella realtà se tagliano veramente così tanto i cordoli e se li prendi rischi di spacciare la macchina o, o so comunque sì sì sì ah, ecco sì, sì, okay. sì, sì, sì. E arrivano si arriva anche delle volte a fine gara che ammortizzatori, braccetti sono tutti storti porca miseria, sì. è vero? sì, sì, sì dipende come uno le prende è che purtroppo cambia, cambia notevolmente non prendere i cordoli perdi troppi, perdi sec troppi secondi, decimi secondi. Quindi ci sono delle macchine che possono prendere più cordoli e altre macchine di no, no. Tipo la Ferrari 488 Challenge ti salta sopra i cordoli, non gli fa niente. La Lamborghini voli, ah. quindi <ride> non devi sfiorare. Okay. Dipende, dipende, guarda veramente è molto difficile, ogni percorso, ogni circuito, è veramente difficile veramente difficile poi, poi quando uno cambia vettura, ti devi riabituare un po', certo, un po di cose certo, e, poi, certo. e poi giustamente si parla di potenza vera e quindi bisogna stare attenti anche quando essendo con due ruote diciamo appoggiate bisogna essere molto progressivi con il gas perché giustamente la trazione non è bilanciata ci sono tanti fattori che nella simulazione non no, no, no ci sono, ok? Quindi la differenza tra cordoli, nella simulazione e nel reale, io ti dimetterei. 30%: 40, mamma mia. Mm. E sempre in argomento, invece, eh, il clou della, della domanda è questo: cioè. Chi più di te ci può dire se le sensazioni al volante del force feedback, del comportamento dinamico della vettura, eh, ricalcano la realtà. Per farti un esempio, visto che eh, se tu hai guidato realmente nelle gare sia una GT4 che una GT3, personalmente le GT4 le trovo molto sottosterzanti, molto lente, molto che frenano poco, che tra virgolette sembrano lente poi in realtà, nella realtà presumo che non sembrino lente mentre le GT3 magari sono più precise di sterzo il force feedback è molto molto eh, tra virgolette delicato tu che sensazioni ritrovi nella realtà rispetto a quelle che te, ti dà il volante col force feedback e, no, allora le GT4 hai ragione non frenano niente rispetto, rispetto alle GT3 certo, certo io faccio paragone tra le due, certo eh, per quello, eh, eh, io ti faccio un esempio banale, eh, a Monza io frenavo con la GT4 a 180 metri, la prima curva, la prima variante, sì. e vedevi loro che minimo l'avevo dietro, perché come velocità di punta sia le GT4 che le GTK vanno forte, però mi accorgevo che eh, eravamo appaiati io insieme alla GT3, io quando dovevo frenare giustamente loro non mi stavano dietro perché sono stupidi certo. mi Mettevo mettevano bianco se no mi, mi venivano dentro <ride> e frenavano 50 metri dopo cioè, Ok. una cosa assurda una cosa incredibile e la differenza proprio che fa la GT3 alle altre macchine è la frenata perché le GT3 non vanno velocissimo come velocità di punta assolutamente, anzi nelle volte le GT4 le GTK vanno più veloci delle delle CT3 la gt 3 ha una frenata incredibile e una percorrenza in curva più alta rispetto alle altre addirittura le GT4 hanno più di velocità delle GT3? è capitato, sì ma pensa a te velocità, non mai detto. Eh? Cioè, eh sì, tipo, velocità di punta, certo a Monza noi con la Maserati si è toccato 2,83 e la GT3 2,80 pensa non avrei mai detto sta cosa? Eh, sì, sì, velocità di punta però eh, sì. in percorrenza e dopo lì perdi troppo certo. la GT3, la GT3 è, un, è un mostro di macchina è una macchina molto difficile preparare l'assetto giusto e quindi lì lavorano tanto ingegneri, meccanici è veramente complessa una GT3 rispetto a una, a una GT Cup, una GT4. Eh. Assolutamente. E invece per il discorso delle sensazioni che ti dà il force feedback del volante, secondo te? È molto alto. Io è per quello che mi ci allenavo tanto. Perché a me mi piaceva questa cosa. Mi piaceva questa cosa della sensazione di avere il volante in realtà come una macchina vera. E lì secondo me siamo a un 80-90%. Oh. Pure come reazioni del volante? Eh. E que è questo che a me mi piace, è perché lo sfrutto come allenamento. Infatti da quando ho iniziato eh, negli ultimi due anni ad allenarmi tanto, andavo nei, nei, nei test, però avevo alle spalle tante ore di simulazione e allenamenti, al primo giro andavo forte. Tutti mi dicevano, ma, ma co come fai a andare forte? <ride> Il trucco, eh, non ve lo dico. Dicevo, perché purtroppo mi sono accorto che i piloti reali non, non credono alla simulazione e si stanno un po' avvicinando eh? quest'anno ho visto che ci sono tanti team che hanno messo hanno, avuto, hanno i sim driver che gareggiano le ai, aiutano è cambiato da, dall'anno scorso l'approccio okay. lo stanno iniziando a considerare non potrà secondo me essere mai paragonato però ci, ci, stia, ci, ci stiamo avvicinando e secondo me giustamente anche i piloti reali lo stanno iniziando ad usare di più e, però questa cosa del feedback eh, delle sensazioni di guida eh, del volante la macchina quando ti parte ti avverte, devi controstessare. questo è ottimo eh. è veramente un ottimo allenamento io parlo per un pilota reale sì, è un sì, certo. allenamento devi mantenere la concentrazione eh, ogni giro perché non è che io tutte le volte devo prendere e, e faccio il tempone e poi picchio, picchio eh, eschi per ritorno ai pit No, io cerco di guidare come fossi nel reale certo. avere una concentrazione capire, vedere il tempo cercare di abbatterlo cercare di fare una curva un pochino più forte, poi la sbagli un po', arrivi un po' lungo, la ricorreggi, no? Perché purtroppo bisogna, bisogna andare forte e sbagliare per capire il limite di ogni curva o, e trovare il tempo corretto. Però, secondo me, è, un è veramente un bell'allenamento. Io, allora, Leonardo, ti ringrazio tantissimo, mi hai dato una serie di informazioni bellissime. Ragazzi, io vi ricordo innanzitutto di seguire Leonardo su Instagram e Driving Italia, se siete interessati al progetto, per partecipare e poter guidare in pista una macchina da corsa vera, cioè la guidate veramente voi, con lui che vi aiuta, vi spiega, vi fa capire come fare. Eh, trovate tutti i riferimenti, vi li metto qui in descrizione al video. In più ci ha dato una marea di informazioni che so veramente importanti nella differenza tra la realtà e il gioco, soprattutto l'assetto Corsa Competizione che è un gioco che a me piace tantissimo. Io ti ringrazio tanto tanto, Leonardo. Ci vediamo in pista. E niente, poi, una volta ci incontriamo pure dal vivo, così ti do altri consigli. Insomma. Ma le voglio, le voglio da te le voglio. <ride> grazie Leonardo. Grazie mille, grazie, buona serata. Ciao a tutti, buona serata.